Proviamo adesso a ragionare, torniamo un attimo indietro no, sull'esercizio del laboratorio, ragioniamo su un punto, eh, il punto 2 del laboratorio ci chiedeva, eh, nella costruzione del grafo, fare delle query in database, sul database, no? quindi eh, se torniamo indietro a ciò che facevamo nel modello, in qualche modo non vogliamo più fare un lavoro di questo genere cioè fare tutte le prove e controllare le stringhe ogni volta ma vogliamo ehm, data una parola chiedere al DAO no? al database dammi le parole simili eh, noi abbiamo eh, diversi livelli a cui possiamo pensare di usare questo. Il livello più semplice, più sbagliato anche, sarebbe quello di dire io questo metodo simili, anziché farlo lavorare con le stringhe, lo faccio lavorare sul database. Quindi ogni volta che devo chiamare simili, cioè per sapere se le due stringhe sono uguali, faccio una query nel database per ogni coppia di archi è chiaro che così il problema di query sul database esplode e di fatto sto facendo lavorare il database per una cosa per cui lui non è nato cioè andare a recuperare ogni volta il dato singolo molto meglio sarebbe dire prima di modificare fatemi fare un branch scusate se no ce ne pentiamo dopo Uh, grafo da DB ok dire anziché fare un loop in cui ci sono tutte e due le parole potrei pensare che a livello di, di, di modello considero una a una le parole e poi per ogni parola mi faccio dire dal DAO qualcosa del tipo dammi tutte le parole simili alla parola più 1 e quindi avrò una lista di parole e quindi il DAO a questo punto lavorando nel database sto speculando, sto inventando, no? Eh, potrai una query sola darmi tutte le parole simili gli passo una parola e lui lavora, frulla poi mi dà le parole simili corrispondenti okay? a questo punto su questo elenco di parole simili eh, per ciascuna di queste parole simili aggiungo un arco Questo è un modo diverso di, di ragionare, di pensare al grafo. Dico, va bene, ho un vertice, di, io so quali sono i vertici, li prendo uno uno e dato un vertice chiedo al database, quali sono i suoi adiacenti? Il database mi fuori un elenco di eh, parole che sono adiacenti a quella data. Il lavoro sulle stringhe, sui confronti lo faccio fare al database e lui mi dà direttamente una lista, questa lista devo prendere, Di questa lista devo prendere un elemento alla volta ovviamente ed andare a, a creare l'arco corrispondente tra P1 che rimane fisso e P2 che va a scandire questa lista in questo modo farò, chiamerò un metodo parole simili per ogni vertice del grafo quindi se il mio grafo ha 3000 vertici chiamerò 3000 volte questo metodo come può essere fatto questo metodo come può essere implementato Beh, allora innanzitutto entriamo nel DAO quindi creiamoci il DAO eh, che ho chiamato parola DAO ok e qua questo metodo parole simili che non esiste lo andiamo a creare data una parola mi dà l'elenco delle parole simili allora qual è una query che possiamo fare? possiamo usare i caratteri jolly no? del SQL quindi se questa è la mia database posso fare ad esempio se la parola è cane no? potrei chiedermi tutte from parola where nome like Allora, cane, dove la prima lettera la sostituisco con il simbolo di underscore. In, in SQL sapete che il, percento, il simbolo di percento sostituisce qualun, una qualunque sequenza di lettere, il simbolo di underscore invece sostituisce un singolo carattere. Quindi se facessi così mi dovrebbe dare l'elenco di tutte le parole che hanno la prima lettera libera e le altre sono A, N, E poi devo fare un'altra in cui l'underscore lo metto in una seconda posizione e mi darà queste altre parole e così via, una terza posizione e una quarta posizione quindi il DAO dentro dovrà farsi questo lavoro di spostare l'underscore perché che io sappia in SQL non c'è modo di dire una lettera in qualunque posizione Quindi farò delle, delle query di questo genere. Allora, mi conviene pensare a un metodo più semplice, magari un metodo privato, paro parole simili eh, con una, in una certa posizione, in posizione... visto che devo fare queste query tante volte col trattino nella posizione 0 posizione 1, posizione 2, posizione 3 in ciascuna posizione faccio una query diversa e poi questo metodo parole simili in posizione lo richiamerò tante volte dal metodo parole simili per semplificarmi il lavoro quindi una cosa potrebbe essere così creo la lista di risultati risultato uguale new array list o linker list facciamola linkata perché la copiamo tante volte dopodiché per ogni posizione della stringa minore di p.getName nome.length di più più vado a calcolare le parole simili nella posizione i cioè mettendo il trattino nella posizione 0 quali sono le parole simili mettendo il trattino nella posizione 1 quali sono le parole simili e così via e queste parole che vengono restituite le aggiungo alla collection quindi il risultato punto add all di questa collection qua quindi separo il problema in due funzioni una che mi sposta il trattino e costruisce la collection e l'altra che invece quando fa la query sa già qual è la parola e sarà è la posizione in cui deve mettere il trattino ritorno il risultato e la seconda a questo punto beh, farà la query vera e propria quindi Proviamo a scriverla, uguale eh, questa cosa qua, non, mettiamo, non mi piace l'asterisco, mettiamo i dividi alla parola perché... Così, così, copia, la incolliamo qua dove al posto della parola ovviamente ci metto il punto interrogativo perché è il parametro variabile e la parola come la devo fare? devo tenerla sostituendo alla parola al nome che c'è scritto nella parola P un trattino nella posizione POS quindi noiosissimo esercizio di ginnastica con le stringhe string eh... come la chiamo pattern, un no. pattern che devo verificare cosa è fatto? È fatto da i primi, caratteri, i primi è fatto da tre pezzi, no? Tutti i caratteri della parola P fino a pose escluso, poi il carattere trattino, poi i caratteri della parola P da pose in avanti, quindi è P getName nome punto substring metodo substring mi dà la porzione di string a partire da un indice di partenza e un indice di arrivo l'indice di arrivo il è, la, la sottostringa inizia all'indice di partenza e si estende fino al carattere all'indice end index meno 1 okay? quindi dall'indice di partenza compreso all'indice di arrivo escluso quindi in questo caso substring l'indice di partenza è 0 e l'end index è post perché il trattino va messo in posizione POS quindi il substring mi, mi tira fuori la parte di stringa fino a POS-1 che è quello che mi serve poi ci aggiungo il trattino poi ci aggiungo il resto della stringa p.getNome.substring a questo punto dal POS-1 fino alla fine Fino alla fine basta omettere il secondo parametro. Quindi così sto costruendo, sto prendendo la stringa, sto rimpiazzando il carattere nella posizione pose col trattino. Essendo le stringhe un tipo di dato immutabile in Java, non posso andare a sostituire dentro la stringa, devo costruire una nuova componendo insieme i pezzi, come il Lego. E una volta che ho questo, eh, a questo punto è lavoro di, di SQL, quindi connection uguale dbconnect.getConnection, eh, prepare statement statement uguale connection.prepare statement Pre prepare con la stringa SQL che gli ho dato. Poi in questa stringa, vabbè qui ovviamente prepariamoci a gestire le eccezioni, in questa stringa devo iniettare il mio pattern, quindi st.set parametro 1 pattern, e poi posso finalmente eseguirla, eseguire la query, st.executeQuery e mi restituisce un result set che posso andare a a questo punto scusatemi ma del codice che fa questo ce l'ho già perché ce l'avevo avevo un metodo ad esempio search by length che abbiamo usato prima una volta che ho eseguito la query lo aggiunge al risultato quindi questo ce l'ho già lo rubo dal metodo a fianco solo ricordarmi di definire un result che era qua ok questo P perché non gli piace? Ah perché si chiama già P questa cosa qua, quindi P2. Ok. Se c'è qualche eccezione, return null. Quindi se non abbiamo sbagliato qualcosa, questo metodo fa questa query con l'underscore nella posizione giusta e mi restituisce un pezzo di lista. Questi pezzi di lista vanno poi concatenati insieme in modo da ottenere la lista completa di tutte le parole. Questi saranno poi gli archi del grafo. Allora, vediamo se ciò che abbiamo detto a parole funziona davvero. Nome. Questo. Grazie. Sì, perché parola non è una colonna. Ok. No, cosa hai che non ti piace? Sì, abbiamo tolto un ciclo ma non abbiamo tolto la parentesi graffa corrispondente. Allora, vediamo se quadra, oh, scusate, queste sono le query di prova del modello, andiamo su main. Allora, con quattro lettere vediamo cosa ottengo, un'eccezione ovviamente. Uh. Ah sì, sì, sì, sì. sì. Allora, questa è un'eccezione che mi ha dato jGraphP, come vedete che quando chiamo add edge mi dice loop, all out. Certo, perché io quando faccio la query col trattino mi restituisce anche la mia parola di partenza. E quando faccio add edge non devo aggiungere anche me stesso, perché il grafo è un grafo semplice e quindi non ha, non ha i cappi quindi ha ragione lui, come sempre, e quindi questo lo devo aggiungere solamente if not p1.getnome equals p2.getnome. Allora, se i due nomi non sono uguali, allora posso aggiungerlo al grafo, se no no. sto sperando che eh, ci è arrivato quasi indenne parole caricate le è riuscito a caricarle però si arrabbia perché perché vi insegno a fare le cose e poi sono io il primo a non farle il database mi dice too many connections perché ho dimenticato di chiudere la connessione che quando cerchi di aprire un milione di connessioni, quindi DAO, con getConnection e poi sperabilmente connection.close. Visto che a maggior ragione questo metodo lo, chiami, lo chiamiamo miliardi di volte, Riproviamoci. sta lavorando. Noi abbiamo 3.000 vertici nel grafo, 3.000 rotti, per ciascuno di questi vertici facciamo 4 query diverse, giusto? Perché il trattino lo posizioniamo. Quindi stiamo facendo qualcosa come 12.000 query, mal contate. Queste query quanto tempo porteranno via? Beh, una query come questa, ne faccio un po' così faccio una media a occhio, porta via 30 millisecondi. No? Mal contati. Allora, se io faccio un calcolo, e dico che ho 0,030 secondi per 3300 vertici, per 4 posizioni, perché in ogni posizione faccio una query diversa, mi vengono fuori 396 secondi, no? che sono 6 minuti, 6 minuti e mezzo. Questo se, quindi questo ci dice che forse non è un modo molto furbo, bisogna riuscire a ottimizzarlo, però sta andando avanti. In realtà se andiamo a misurare il tempo che ci sta mettendo, o che ci metterà, scopriremo che è molto maggiore, più del doppio di questo valore qua, nella pratica. Perché? Ma perché l'interazione tra ehm, il programma e il database non è solo l'esecuzione della query, pura e nuda, ma c'è tutto il problema il tempo di connessione. Tutte le volte che apro e chiudo una connessione, eh, ma poi basta fare due misure di tempo su questo, tutte le volte che apro e chiudo una connessione spendo probabilmente 50-60 millisecondi che sono più del tempo che ci metto, che spendo a eseguire le query veramente quindi in realtà la maggior parte del tempo che sto spendendo qua, che sto perdendo perché 6 minuti sono già passati, ma lui non è ancora finito, adesso siamo dimenticati di mettere i timer nella prossima versione li, li, li aggiungiamo eh, sto spendendo i tempi a aprire e chiudere la connessione allora non ci sarebbe un modo più furbo eh, di ottimizzare questo tempo di evitare ogni volta che faccio una query di aprire e chiudere la connessione? Perché è questo è tempo morto. Ehm, qualcuno dice, vabbè, allora la connessione la apro all'inizio e la chiudo alla fine il programma. Allora, il sì, ma non è, non è ancora una soluzione, perché è una connessione unica condivisa tra tutti i metodi del DAO. Ehm, noi non facciamo transactions qua transazionali, però se uno aprisse una transazione e dentro questa transazione si vanno a finire anche le query di, che ha fatto un altro metodo eh, sicuramente gli rovina l'integrità del database ma l'altro problema è che magari l'utente è lento a fare le sue cose se io una connessione unica la apro non faccio niente per 10 minuti perché vado a prendere il caffè e poi arrivo schiaccio un bottone la connessione si chiude è andata in time out. non sta accesa per sempre quindi dovrei avere un meccanismo un pochino più flessibile che mi permette di prendere, di usare delle connessioni eh, senza doverle realmente aprire. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a un metodo più evoluto rispetto all'attuale per ottenere le connessioni più efficiente rispetto al metodo attuale che conosciamo e questo prende il nome di connection pooling poi mentre lui sta girando poi prenderemo dei tempi cercheremo anche di quantificare se conviene o no cosa significa connection pooling significa cercare di azzerare praticamente il costo dato dall'apertura dall o la chiusura di una connessione e noi abbiamo questo modo di programmare, che all'interno del DAO ogni metodo si apre e si chiude la sua connessione, ma è giusto così, è giusto mantenerlo questo metodo di programmazione, perché incapsula le informazioni, incapsula i dati, e il problema è che fa perdere tempo. Io non voglio avere una connessione come un oggetto globale visibile a tutti, perché questo mi rovina poi la manutenibilità del programma. Voglio mantenere questo modo di programmare dentro i DAO, ma chissà se riesco a trasformare l'operazione get connection da un'operazione che mi costa 100 millisecondi ad un'operazione che mi costi zero come posso fare? posso fare con eh, questo trucco de, che è detto di connection pooling cioè immaginiamo di non avere una connessione che mi apre e mi chiudo ogni volta ma immaginiamo che all'inizio del programma io apro un certo numero di connessioni 2, 10, 7, 5, 30, un certo numero. E le metto lì, in pool, in un insieme condiviso di connessioni, già aperte e già pronte. Quindi questo vuol dire che quando il programma parte, magari pago una penalità di mezzo secondo giù di lì per aprire tutte queste connessioni. Le apro e le tengo aperte, le ho già pronte. Dopodiché i metodi del DAO possono prendere in prestito una di queste connessioni, se non sta usando nessuno, la usano, quando ho finito di usare la restituiscono. Ma dal punto di vista del database, il database si vede queste, facciamo finta che siano 5 così, se lo dite di una man mano, viene bene. Queste 5 connessioni aperte, e sulla connessione numero 3 ogni tanto gli arriva una query. Poi dopo gli arriva un'altra query sulla connessione numero 4. Ma lui esegue il database. Semplicemente sulla stessa connessione Vanno a finire query diverse di metodi diversi. E ogni volta che un metodo del DAO ha bisogno di fare una query, prendo una connessione, qual è quella libera? La 3, ok dammi la 3, eseguo una query sopra e poi la restituisco, quando ho finito di usarla, la restituisco in modo che qualche altro metodo lo possa usare. Ma non c'è costo di connessione perché sto prendendo una connessione che è già aperta. Quindi semplicemente ci mando dentro la query l'operazione di prendere in prestito è semplicemente prendere la variabile Java per, per poterla usare non, non... il database non se ne accorge non sa nulla di tutto questo okay? quindi ridefiniamo un po' i concetti prendere la connessione vuol dire prendere in prestito una connessione tra quelle già aperte chiudere una connessione significa restituire la connessione che, di cui non ho più bisogno al pool delle connessioni disponibili e quindi abbiamo bisogno eh, di, di un broker, no? di qualcuno che ci gestisca questo pool. Noi non faremo più noi l'apertura delle connessioni, lo facciamo fare a qualcun altro il quale pensa lui ad aprirle e poi a prestarcele. Tra l'altro chi fa questo lavoro di gestione dei pool delle connessioni può anche essere intelligente, nel senso che il numero di connessioni aperte tipicamente lo può far dipendere dal carico di lavoro. Se il programma fa più query, lui può aprire nuove connessioni, quindi distribuire meglio il carico. Se il programma invece idol non fa query, lui può tranquillamente chiudere alcune delle connessioni per sgravare il database eh, da questo lavoro. Se una connessione va in timeout, lui ci pensa a riaprirla. Tutte queste diciamo così, operazioni di bookkeeping delle transazioni stesse. Allora, eh, l'architettura JDBC prevede questo connection pooling, adesso mi spiace perché i nomi di queste classi non sono tanto visibili, questa figura che avevo preso dalla documentazione del JDBC. Eh, c'è un'interfaccia, noi abbiamo in alto a destra, vi leggo io le classi che ci servono, in alto a destra c'è un'interfaccia che si chiama connection, è quella che conosciamo. C'è anche un'altra interfaccia che si chiama data source, Data source è l'interfaccia che ci permette di eh, interfacciarsi con un insieme di connessioni poi in realtà c'è una sottointerfaccia che si chiama connection pool data source che è un tipo di data source che ehm, implementa proprio il connection pooling e poi un tipo di connessione che si chiama pooled connection ma tutti questi oggetti di interfacce sono un po' dietro le quinte rispetto a noi Ciò che a noi interessa è sapere è che eh, se noi otteniamo una connessione direttamente dal signor driver manager, quella connessione ce la gestiamo noi. Ma in alternativa possiamo avere un oggetto data source che gestisce lui le connessioni per noi e ce le dà in prestito. Okay. Quindi impareremo a parlare non più con driver manager, ma con data source. Dal nostro punto di vista cambierà pochissimo, da tutti questi metodi che dobbiamo chiamare ma il funzionamento che ci sta dietro ovviamente è diverso eh, salto queste parti perché sono relative a chi fa Tomcat ecco. eh, il problema è che l'interfaccia da, eh, data source non è implementata nativamente dentro il driver di DBC non lo fa lui allora io eh, avevo cercato e trovato una libreria che fa questo mestiere. Questa libreria si chiama C3PO, o P0 in realtà, che trovate a questo, a questo indirizzo, che definisce un'implementazione dell'oggetto data source. Quindi se vogliamo noi modifichiamo un po' il nostro progetto, usiamo questo C3P0, connection standing pooling abbiamo una libreria in più che è relativamente facile da usare adesso proviamo a ingrandire queste immagini forse un po' troppo e cosa ci dice? ci dice che per poterla usare ovviamente importiamo la libreria che ci serve dobbiamo installarla e dobbiamo inizializzare ovviamente il data source a questo punto non siamo più noi non è più la nostra classe che apre le connessioni è questo oggetto data source quindi creiamo un oggetto combo pool data source che è un oggetto che viene fornito da questa libreria e a questo oggetto dobbiamo dargli dei parametri con cui lui si può collegare al database prima di tutte la JDBC url il resto è opzionale quindi, fondamentalmente dobbiamo impostare la GDBC URL che noi conosciamo non la usiamo più noi ma la passiamo al data source in modo che lui la possa usare ogni volta che deve aprire una connessione nuova perché lui serve dopodiché noi abbiamo questo CPDS connection pool data source dal quale possiamo qui non c'è scritto nell'esempio perché non è molto gentile ma possiamo chiamare direttamente il metodo getConnection su quindi questa è la parte di inizializzazione che abbiamo già visto sul sito inizializzo la connection pool data source all'inizio, da qualche parte la prima volta e poi semplicemente oh ma non ho scritto semplicemente quando voglio una connessione nuova farò un cpds.getconnection scusate, non ho scritto e il metodo si chiama sempre GetConnection, ma a questo punto non è una connessione nuova ma è una di quelle già aperte, già gestite. Allora con questo riusciamo a, a, a, a evitare, a semplificarci la vita e evitare, niente, non scritto, evitare il, il tempo perso da aprire e chiudere le connessioni. Quindi, e questo ovviamente non velocizza l'esecuzione delle query ma quando ho tante query da eseguire magari brevi allora può aver senso mettere, uh, usare questa libreria per ottimizzare i tempi di connessione ecco. nel frattempo mentre parlavamo il signor è riuscito a caricare il grafo uh, e tipicamente ovviamente il grafo è uguale a prima gli tra cane e orto il cammino lo trovo lo stesso è sempre lo stesso di prima quindi ci cioè, ha messo solamente più tempo perché abbiamo calcolato, calcolato il grafo in modo in questo caso meno efficiente um, quindi se volessimo implementare questo metodo cosa dobbiamo fare dal punto di vista pratico? Beh innanzitutto dobbiamo scaricarci questa libreria io non fidandomi della rete me l'avevo scaricata già prima eccola qua c3, p0, eccetera 0.9.5.2 è l'ultima versione che ho scaricato oggi dentro questo sono solo i sorgenti, le sbagliate, tra l'altro binario, ok. Abbiamo dentro dei jar che dobbiamo aggiungere no, all'interno del nostro progetto. Aggiungiamo il nostro progetto e poi usiamo questo connection pool data source. sto guardando l'orologio perché alle 14 devo cedere l'aula a un signore che deve parlarvi deve dire delle cose sulla magistrale quindi sto valutando che non riusciamo forse a, a, a, a finire l'esercizio col connection pooling prima delle 14 quindi io teniamo in sospeso eh, l'implementazione del connection pooling perché volevo fare con voi anche un ragionamento cioè il passaggio successivo allora noi abbiamo detto fare le query così è un disastro perché devo fare un milione di query e ciascuna delle quali mi costa qualche millisecondo per la query più, molto di più per la connessione e ci siamo detti che dobbiamo finire, finiamo la prossima volta eh, proviamo a usare questa libreria per vedere di quanto riusciamo ad abbattere i tempi di connessione ma magari possiamo fare ancora di meglio cioè io ho so che questo è, costa 30 millisecondi se lo faccio 4 volte costa 4 volte 30 millisecondi più i tempi di connessione eccetera eccetera ma cosa succederebbe se io facessi complicassi questa query se la facessi così cioè anziché fare quattro query col trattino ogni volta in un posto diverso faccio una query sola con un OR che mi dovrebbe dare in un colpo solo le quattro risposte in questo caso non è particolarmente ottimizzata perché il tempo di esecuzione netto della query è passato da 30 a 280 in realtà mi aspettavo che quadruplicasse al massimo invece è andato peggio Eh, questo dipende da, dall'ottimizzatore delle query del database. L'idea però potrebbe essere, noi stiamo ragionando su qual è la soluzione migliore di uno spettro di soluzioni possibili. No? Le soluzioni possibili che abbiamo eh, immaginato sono, la prima soluzione, una query. Diciamo, in, tutti i in ogni caso, una query iniziale per avere l'elenco delle parole. Okay? Le parole sono i vertici, quindi V, V parole, sono i vertici del grafo. Dopodiché, in una soluzione abbiamo detto, caso 1, il primo, il primo caso è, la prima possibile soluzione è eh, lavoro in Java, senza più usare il database, database. e valuto tutte le n-quadro v-quadro combinazioni controllando, eh, analizzando le stringhe questo fino ad ora è stata la soluzione più veloce era istantaneo quasi l'ho potuto fare perché il test per chiedermi se due, verti, due parole dovevano essere connesse o no in questo caso si poteva ottenere semplicemente guardando le parole eh, in generale questo non, non si può generalizzare se io vi do il nome di due fermate della metropolitana e vi chiedo se sono collegate e non vi basta guardare due fermate come si chiamano per sapere se sono collegate o no non vi basta neanche sapere se sono nella stessa linea, perché magari sono nella stessa linea, ma uno all'inizio e l'altro alla fine. Quindi serve informazioni in più rispetto alla conoscenza dei vertici per determinare gli archi, di solito. Quindi, questo caso, non sempre è fattibile. Se è fattibile, rischia di essere più veloce, perché se i dati li ho già in pancia, si tratta di analizzarli. Poi ci sarebbe un caso 2, che noi non abbiamo fatto in questo caso, è eh, considero... Le, in questo caso, V al quadrato coppie e per ciascuna faccio una query per sapere se sono collegate. Questo noi non l'abbiamo fatto. Ci siamo detti, ma no, è folle no? per ogni coppia fare una query e dire questa parola è simile a quell'altra. Se, facessi, se tornassi l'esempio sulle stazioni della metropolitana per sapere se sono collegate o no magari devo fare una query per sapere se c'è la prossima volta vedremo come sono fatti questi dataset per i trasporti effettivamente dovremmo farlo oppure c'è un caso 3 e quindi alla fine eh, il DAO mi darebbe un'informazione booleana collegato o no Poi c'è il caso 3, che è quello su cui abbiamo provato a lavorare, non ci soddisfa ancora tanto dal punto di vista delle prestazioni, che è quello di dire, eh, considero i V vertici e per ciascuno chiedo al database di fornirmi l'elenco dei, dei vertici connessi adiacenti quindi farò V query un pochino più complicato in questo caso noi avevamo una sorta di 3A faccio più query eppure per una per posizione del carattere e poi in 3B faccio una sola query più complessa. Eh, non diamo mai per scontato che uno sia meglio di due, che sia meglio di tre o viceversa. Dipende dai casi, dipende da quanto sono complicati i dati. Anche il caso 1 magari è più veloce se, se mi sono prima caricato tutti i dati ma magari potrebbe anche essere complesso analizzare questi dati per capire se c'è un vertice o no quando in realtà chiedere un database più veloce quindi cercate di anche in vista degli esercizi più complessi non partire con un preconcetto carico su tutti i dati, elaboro oppure faccio fare tutto il lavoro al database cerchiamo di pens almeno mentalmente pensare alle varie alternative e poi ne prendiamo una eh? Ma non date per scontato che sia solo uno o solo l'altro A volte abbiamo visto agli esami gente che si perdeva magari a fare cicli annidati mortali in Java eh, quando in realtà in una query di, di sei caratteri non riusciva a avere i dati che serviva. Oppure viceversa. Gente che cercava di fare database delle cose complicatissime che in realtà eh, non servivano perché i dati li avevi già. Quale sia il più efficiente di questi metodi dipende. Al momento e ci sembra in questo esercizio specifico ci sembra difficile battere il caso 1, ma negli esercizi più complicati che vedremo, dove i dataset sono un pochino più complicati, più articolati, il caso 1 quasi mai sarà applicabile, perché non avremo all'inizio tutta l'informazione che ci serve. E quindi dobbiamo un po' imparare a gestire cosa faccio in Java e cosa faccio a fare al database. Soprattutto per operazioni pesanti come quelle, per esempio, la creazione del grafo è almeno quadratica e quindi il numero di operazioni da fare è elevato e devo cercare di farle al meglio. Io, qui, mi interrompo qua, rimandiamo la prossima volta l'implementazione, quindi anche il timing del, del connection pooling, adesso dovrebbe arrivare a, a minuti o a secondi,